Lego Harry Potter. Iniziamo il secondo anno. Andiamo. Ecco qua, inizia anno 2. Nello scorso episodio avevamo completato l'anno 1, quindi se volete andarlo a vedere, assolutamente recuperatevelo. Ed ecco che inizia il secondo anno. Oh, incazzatissimo è eh, Vernon. Proprio c'è il cartello no magia, vietato, bacchette magiche. Ecco Dobby. E li sta bu letteralmente buttando via i libri per non farlo andare ad Hogwarts. Ma non sa so che Harry in realtà non sa leggere. <ride> che, è che mi ricorda con quelle animazioni, Dobby? Mi ricorda qualcuno, però non ricordo chi. Ah, bello che faccia. Ecco, appunto, mi ricorda un personaggio, uno stile di animazione, ma non so cosa. Forse voi nei commenti potrete. Dirmelo. Eccolo, eccolo. Eccolo la torta. Ha ah, proprio in faccia. Nel film la faceva cadere in testa qua, proprio ha preso la rincorsa invece. Ecco Dadley che si mangia la torta. E Eric che viene letteralmente imprigionato in camera sua. Ed ecco la Ford Anglia dei Weasley. Che tecnicamente non c'era solo Ron a prenderlo, no? C'erano anche Fred e George. Ed erano loro che guidavano, infatti. Plastico che lui cadeva poi nel cespuglio. Ed ecco la Tana, questa è la Tana. Edwige dietro che si copre gli occhi. Molly incazzatissima proprio. Ed ecco anche Ginny. Eccoci qui, allora vediamo un po' cosa si può fare in questa tana maledetta Intanto si possono prendere un bel po' di monetine Poi mettiamoci il Wingardium Leviosa Tieni premuto B per sollevare un ognomo, Poi tieni premuto B di nuovo per farlo girare e lanciarlo Buono, non abbiamo dovuto direzionare il colpo Cioè in realtà basta, basta lanciarlo un po' dove si vuole Questi non possono essere distrutti, ok? Ma gli gnomi possono essere lanciati Vai, lanciamo anche questo ognomo. Boom. Oddio Ma come è uscito con la moto? Ok Due gnomi su sei Andiamo a prendere queste monetine Assolutamente meritate Vai gnomo tu dove andrai dentro? In quel coso lì grigio? Vai Cos'è una lavatrice? Oddio Abbiamo messo lo gnomo nella lavatrice Ecco fatto Prendiamoci un po' di Di monetine qui Ecco qua, possiamo entrarne qui dentro? Nope E qui non possiamo più farne nulla, ok Proseguiamo a questa parte, altro ne ho Ehi, vieni qui Vai Boom. Ah, dentro la Ford anglia. Ok, l'abbiamo buttato nel cofano proprio L'anglia non si può colpire Questi fiori non si possono colpire Ah, ok, sì, I fiori, sì Perfetto Si possono distruggere un po', facciamo un po' di pulizia Qui nel giardino della tana. Ok, altro neometto, vieni. E a te invece ti spedisco lì. Perfetto, nello stagno. Ecco qua. Altri soldini. Vediamo di fare mago autentico anche in questo livello, eh. Quindi cerchiamo di prendere più soldi possibili. Ok, non c'era nient'altro da colpire qui. Altro neometto. Vai gnomo, nel canestro. Dai, questo lo buttiamo nel canestro, sicuro. Oh! Canestro. Perfetto. Guarda quante monete. Per aver fatto canestro con gnomo. Poi qui si può costruire questo. Che cos'è? Un trattore? Vediamo. Oh oh. E qui dietro abbiamo già uno stemma. Perfetto. Griffon d'oro preso. Il primo stemma che si prende nel secondo anno Quindi è Gripondoro Poi qui c'è qualcosa da prendere Non sembra Possiamo saltare qui dentro e mm, non, non possiamo estirpare Ah si sì, possiamo estirpare le erbacce E se solo questa roba non si fosse Ribaltata Osti Ecco a cosa servono quindi quelle erbacce Si possono estirpare poi queste Ah uh ah -huh. Ah, sono dei razzi? Ok, non me l'aspettavo. Va bene, facciamoli andare su tutti. Poi lì ci servirebbe qualcuno che scavi qui. Quindi, un personaggio come Thor. Già abbiamo un, uh, un punto in cui dobbiamo ritornare. Ecco. Ok, perfetto. Altra roba tirata via. Ron, spostati per favore. Fatemi prendere le monetazze. Altrimenti, qui mago autentico non si fa. Poi, andiamo di qui. Top. Oh. Perfetto Altre monetine Eccoci qui Prendiamo almeno quelle d'oro eh Quelle d'oro sono importanti Ed ecco qui l'ultima immagino Perfetto Possiamo scendere Vai Mettiamola a razzo E siamo a 4 su 7 Dammi le monetine Andiamo poi a 5 su 7 Ecco, lo sto giocando così lentamente il gioco perché come ben sapete a me non piace rasciare i giochi la prima volta che li gioco. Li sto giocando in tranquillità. E questo invece è un trattore. Ok, servirà per qualcos'altro magari. Beh, noi intanto facciamo tutte le varie carote. Ecco fatto, 6 su 7, 7 su 7. E altro stemma. Buono, tasso rosso. Per quel fiore può essere distrutto. E il trattore? Ma cosa si usa? Per cosa si usa, secondo voi? Posso distruggere questi? No. Nope. Mm. Non so cosa possa servire il trattore, sinceramente. Quindi lasciamolo giù. Entriamo in casa di Rona, allora. Nel giardino della Tana, credo che abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare per ora. Guarda, guarda Molly... Ah, no, è Ginny questa che è timidissima è andata via. Ok prendiamo un po' di monetine Li possiamo fare così e metterlo Ho fatto riparare quindi il lavandino Oh ed ecco tutti i piatti che si lavano Insieme Che si lavano da soli appunto Le varie pentole Grazie delle monetine Qui abbiamo poi i piatti E possiamo metterli sul tavolo Ok Altri piatti che vanno sul tavolo Perfetto Perfetto poi oh, vediamo un po' cosa c'è da fare qui, eh. Monetine blu nascoste. Eh? Qua posso. Oh! Ok. Ho fatto crescere quel fiore. L'ho trastullato un po' e si è allungato. Allora, si possono distruggere altre cose qui. Si possono distruggere libri. Oddio! Il gufo di Ron! Com'è che si chiamava? Ron. Com'è che si chiamava il gufo di Ron? A parte che è sparito. Posso rimettere in ordine i libri qui? No, zero proprio. Impossibile rimettere in ordine i libri in casa Weasley. Ok, qui dovremmo aver fatto praticamente tutto, credo. Allora andiamo di qui. Oddio, c'era un ognomo. È uscito lo Poi questo, perfetto. Abbiamo, stiamo rubando in casa Weasley. Cioè, stiamo rubando ai poveri, porco cane. E tra tutti, stiamo rubando proprio a loro. Mettiamo quindi in ordine la, la poltrona, abbiamo aperto quello là, oddio, era Ginny, abbiamo, abbiamo salvato Ginny, era, era, era la studente in difficoltà di questa, di questa zona, e dove è andato l'ognomo tra l'altro? È uscito secondo voi? O forse qui dietro potevano esserci dei gettoni, eh appunto, immaginavo dei gettoni blu, perché mi sembrava strano averne presi così pochi per ora quindi da qualche parte in prospettiva li avevano nascosti per forza. Eh. Forse anche qui dietro, no? no? ok. Il canestro è colpibile? No. Ok, qui non ci sono, perfetto. Ora però possiamo usare Ginny. Che non serve ad una sega perché non ha ancora la bacchetta magica. Lei giustamente non è ancora andata a Hogwarts, cioè andrà per la prima volta. Ok, a questo punto possiamo colpire cosa? Abbiamo fatto tutto, no? Beh, salutiamo il quadro, allora. Qui c'è la famiglia Weasley. Ginny che è presente solo in foto. Ok. Vai. Uh, useremo la metropolvere. Eccola, eccola. Sì. Andremo di metropolvere, quindi finiremo a Nocturnally, noi. Perché Harry Potter non è nemmeno in grado di pronunciare correttamente il nome di un posto. Infatti, non era quello il nome del posto Non era Ra, ma era probabilmente Yay! E infatti finisce qui In un posto poco raccomandabile E un posto in cui tutti ci siamo cagati addosso La prima volta che abbiamo visto Harry Potter Ammettetelo nei commenti, senza paura Ammettetelo che con il jumpscare di quella Dannata mano lì, vi siete cagati addosso Da bambini, appunto Certo nel film non gliela staccava di netto eh Comunque un film per bambini Ed ecco che lo trova Hagrid S Sì tecnicamente lo trova un po' più avanti Qui avrebbe visto i vari Malfoy e tutto quanto Oddio Eh vabbè Però se mi fai responare così Cioè vaffanculo mostro ho perso un botto di monete, mannaggia. Ok, iniziamo a fare tutto quello che è possibile fare qui. Facciamo crescere queste teste. Qui dentro è pieno di oggetti per la magia oscura. Perfetto, scoppiate. E anche questa è scoppiata. Ok. Vediamo cosa c'è da fare qui dentro. Qui tra l'altro si può saltare. E si possono prendere un botto di monete nascoste. Però per ora qui mi sa che... Abbiamo finito, eh. Non c'è più nient'altro da fare qui dentro. Quindi usciamo da qui. Allora, Mano lascia immediatamente quello che stai tenendo. Devo trovare il modo di farglielo lasciare. Ok, una nuvola che riempie un acquario di pesci. Non me la ricordo questa scena in, nel film. Voi ve la ricordate? Sì. Poi possiamo pulire questo quadro. Perfetto. Fatemi prendere altre monete. Vediamo se ci sono delle monetine blu nascoste in prospettiva. Per adesso non ne ho trovate. Allora. Guardate lì dietro le monete. Ci servirebbe crosta. Qui non possiamo far nulla. Ah, aspetta. Ah no, è Hagrid. Stavamo per colpire Hagrid. E vedete lì dietro ci sono Ah posso saltarci perfetto Saltandoci ci posso arrivare Non a crosta Là posso colpire il quadro sicuro Non posso colpire il quadro? Non posso aiutare quel povero Cristo eh? mm, Mi sa che mi serve qualcosa allora Saliamo qui sopra Vediamo un po' Oh, oh Vediamo cosa fare qui Vediamo lo scheletro? Sì Perfetto Altre monetine E qui non si può colpire nulla Ok Con l'umos non penso ci sia niente da fare Sinceramente A questo punto Agrid tira questa roba Tira la leva Che si vede dallo specchio vedete Quello è letteralmente uno specchio e Si vede che c'è la leva Poi Agrid, vai Ah, costruiamo una spada Ecco cosa daremo al nostro amico nel quadro Vai Vai, così ti puoi difendere da quel dinosauro, drago Quello che è drago, sì, non dinosauro Così facendo ci ringrazia Dandoci questa chiave Vai Perfetto, possiamo uscire Oli, siamo fuori Allora, possiamo colpire un po' di roba Uh. Quante monetine, quante belle monetine Vorrei colpire quello però io Niente, è impossibile colpire quello Intanto costruiamo qualcosa qui Perfetto, una maniglia per aprire tutto sto carrozzone Però prima datemi altre monete Ecco fatto, colpiti tutti Dovrei aver colpito tutto quello che c'è da colpire qui a questo punto tiriamo la leva di nuovo con Hagrid Ecco bravo Fai andare via sto mercatino ambulante qua Perfetto A ah, Mi ha dato pure un cuore Va bene grazie Oddio cosa è successo? Li è esploso qualcuno No è esploso un ometto Non ho capito Oddio ma è un ragno. È Un ragno gigante Magrid mi ha ucciso Aragog Ma oh no, poverino Vabbè, qui possiamo Costruire la scaletta Anche se non so cosa serve esattamente Perché mi sa che non ci possiamo entrare qui, no? Ci serve qualcosa per distruggere Sto qui in metallo E non possiamo nemmeno provare a Andarci un po' sneaky sneaky, no? Oddio Forse sì però, aspetta eh Cosa serve questo altrimenti? Cioè, vedete ci fa saltare forse un po' più in alto mm, però non vedo un posto sinceramente a questo punto andiamo avanti qui probabilmente non c'è molto altro da fare anche se ho visto un Mingardi leviosa e harry golf va bene ecco quello cosa fa? ok ci dà solamente altre monetine va bene dovremmo essere vicinissimi al mago autentico ci manca davvero poco mi sa che però lì il livello... Probabilmente finisce Andiamo se riusciamo ad arrivare a Mago Autentico Con queste ultime monete Sì Lago Duria. Lago Duria. E infatti qui probabilmente il livello finisce Mago Autentico proprio alla fine Oh, Gilderoy Lock Eccolo Miglior personaggio secondario della serie eh, A mani basse Gilderoy. Lo rivaluti quando cresci Perché vedi che è proprio un coglione Ma è stra simpatico Ed ecco Lucius e Malfoy Che fanno la risata da cattivi Ed ecco che gli dà appunto il diario Di Tom Riddle Tra l'altro antisgamo C'è proprio Salazar Serpeverde verde Gigante su quel diario Livello completato Gioco libero sbloccato Harry Golf sbloccato, va bene. Stemma della casa, abbiamo appunto due stemmi. Mago autentico, 100%. Perfetto. Quindi totale gettone abbiamo 50.000 in più. Ok. Mattoncini d'oro, solamente uno immagino per il livello completato. Ha ah, anche mago autentico, giustamente. Continuiamo la storia. Quindi ora arriviamo a Hogwarts. Quale sarà il primo livello? <ride> Va bene, ok. E' loro che non riescono a passare. Eh, ecco, Dobby non faceva così nel film. <ride> non si metteva lì a ridere. Eccoli qui. Ok La scena in cui vengono quasi disintegrati Dall'Hogwarts Ex Express Ed ecco che arrivano a Hogwarts Di notte La Ford Anglia che finisce il carburante E loro che cadono sul platano picchiatore Giusto E se ne va E Ron si è rotta la bacchetta Peccato Ok siamo nel castello di Hogwarts Allora Vediamo di andare nella prossima Alla prossima destinazione eh. Qui abbiamo tra l'altro pers Un personaggio lì che dovremmo poter sbloccare Prima o poi Allora dobbiamo passare di qua Ci serve aprire quella porta Vediamo un po' cosa ci serve Per farlo Intanto prendiamo queste monete Probabilmente ci servono queste cose qui che possiamo togliere. È crashato il gioco di nuovo. E rieccoci qui. Allora, il gioco era crashato, come è successo spesso in realtà. A livello di ottimizzazione questo gioco è una merda, perché è incredibile che crashi in continuazione su un PC di fascia alta. A questo punto vediamo di riuscire ad andare avanti senza crashare di nuovo. Allora, vediamo se riesco a prendere di nuovo quelle monetine lì. Così. hoppa. perfetto. Allora, creiamo questo scheletro. Vediamo se è colui che ci farà andare avanti. Oppure se è una cosa secondaria che non serve a niente. O che sia una cosa secondaria che non serviva a nulla, vero? No, abbiamo però questo. Dove lo dobbiamo mettere? Ah, ok, qui dentro. Non l'avevo visto. Bene, a questo punto vediamo un po' di riuscire a trovare gli altri ingredienti. Allora, tu cosa fai? Ah, ti metti a raccattare le erbacce? Ok, complimenti Poi ti autoristruggi, immagino, no? Solitamente finiscono così queste cose Dove vai, dove vai? Eh, grazie però Uno su dieci Ok, di cosa? Di questi bidoni qui dell'umido? Non ho capito Vabbè nel frattempo vediamo di trovare altra roba Ah ok qui ci serve quindi la pozione di forza per tirare quella leva Va bene Vediamo un po' eh Facciamo un po' di pulizia qui mm. Oh Ok forse abbiamo trovato un altro ingrediente Il dente? Perfetto, vieni, qua, vieni qui da me Prendiamoci le monetine d'oro E andiamo a depositare il dente qui Ah tra l'altro, ok L'altro ingredi ingrediente era questo Prendiamolo, mettiamolo qui dentro Pozione della forza Nel frattempo distruggiamo un po' anche queste cose Ecco qua Perfetto Spero rimangano distrutte la verità Così piano piano Mentre poi magari ci ripassiamo qui li distruggiamo di nuovo Ok opzione della forza presa Possiamo ora questa leva E andare avanti Oh il classico gong Qui tra l'altro ho visto un Wingardium Levioso da fare appunto Quindi perché non farlo Va bene Ok Distruggiamo questi fiori Già che ci siamo Hop e hop Così ce li elegiamo dalle balle. Anche voi. Ecco qua. Perfetto. A me piace avere tutto pulito, tutto fatto. Ok, a quelle cose ci arriveremo probabilmente più avanti. Mentre qui abbiamo... Ah, chiuscio il trampolino per prendere quelle monete che noi abbiamo preso in un modo alternativo. Diciamo così. Ah, forse mi, mi avrebbe fatto salire col Mingardium Leviosa da qualcuno. Corarsi. Noi però allora distruggiamo questi fiori e andiamo avanti. Oh, c'era anche un baule qui. Non l'avevo visto. Però non ci dà nulla. Ok. Andiamo avanti allora. Eccoci qui. Si va. Ah, siamo tornati qui dietro. Ok. Dobbiamo andare dall'altra parte allora. Cioè dobbiamo andare qui fuori. Possiamo colpire Edwige? No. Allora, vediamo un po' dove dobbiamo andare. Qui avevamo già fatto più o meno tutto quello che c'era da fare Fantasma mi dica dove devo andare per favore Grazie Ok da questa parte Andiamo Andiamo andiamo andiamo Qui avremmo già fatto tutto vero? Sì Quindi conta ancora tutto quello che abbiamo fatto all'inizio nel primo anno Bene questa cosa, questa cosa mi piace Ok lezione di erbologia Mandragola? Molto probabilmente sì Vediamo un po' le mandragole eh guarda lì tutti nei vasi infatti Ok lei si mette i tappi nelle orecchie E ci indica un armadio Ok Ok siamo di nuovo nella Stanza di erbologia Dove c'è un bordello di roba da fare Solitamente un bordello di roba da prendere E va bene Mandragola del cavolo Allora Andiamo qui all'armadio. Premi B quando sei davanti all'armadio per prendere il tuo paro orecchie. Così potrai maneggiare le mandragole senza avere problemi. Ok. E con le mandragole possiamo rompere i vetri, giusto? Appunto. Andiamo qui a dare fastidio ai serpeverde, così imparano. Ecco qua, possiamo rompere un botto di vetri. Grazie alle varie mandragoline. Le robe di vetro finalmente si possono rompere. E c'erano un po' di posti in cui non si poteva andare per via del vetro, eh, mi ricordo. Un po' ce n'erano. Qui non ti rompi. Ah, ok. Devi essere proprio vicinissimo, eh. Altrimenti non si rompono le cose. Guarda qua quanti. Quanti bei soldini. Qui, tra l'altro, c'è un gettone blu che devo andare a prendere assolutamente. Prima, però rompiamo tutto il vetro che c'è da rompere, e poi. Mettiamole nei loro vasi Ok Una fatta Due Ecco qua Abbiamo un Wingardium Leviosa lì Facciamolo Un bordello di soldi ce lato Ed infine Tre, vieni con me Eccoci qui Buttata per Prendere questa monetina blu Maneggiare la mandragola Sbloccato Mattoncini d'oro 31 su 32 Perfetto Vediamo di prenderci un po' di monetine ora eh Cosa sta facendo questo, questo fiore qui? Boh Guardate quante cose che ci si possono prendere qua tra l'altro Sono un bordello di, di cose attaccabili eh Davvero tante Qua fanno un casino della madonna non distruggerò più o meno tutto Ah, qui abbiamo di nuovo il Wingardium Leviosa Che possiamo salire immagino per prendere Dai, meglio Non si riesce a salire eh? Mmm, Forse è dal tavolo, eh? aspettate Opp, no Come faccio arrivare là in cima, scusa Per prendere quei Forse così ora ci passo Ok, ora dovrei passarci Era la cosa che mi bloccava, credo credo no? ok perfetto ho preso anche quel gettone blu tra l'altro qui in erbologia appunto ci sono quei fiori lì in alto che sono tutti distruttibili eh? potete, potete distruggerli tutti e vi danno un bordello di soldi guardate qua vedete? ecco magari la sprite è meglio non colpirla appunto perché poi succede questo e eccoci qua la razza l'ho colpito posso salire qui sopra Ah, e lì tra l'altro c'è qualcosa, non l'avevo visto. Un bel mattoncino d'oro. Conviene prenderlo. Poi qui dietro c'erano delle monetine. Qua dovrei aver fatto praticamente tutto. Manca qualcosa da fare da questa parte. Vedete che ci sono dei fiori ancora da distruggere. E a questo punto si sì, dovrei aver fatto proprio tutto. Quindi usciamo. Eccoci qua. Qui c'è il classico Lumos Solem che abbiamo già fatto nel primo anno. Ora però possiamo andare avanti. Cioè possiamo maneggiare le mandragole, quindi abbiamo sbloccato le passaggi. Allora, io ho visto l'armadio che era qui, quindi prendiamolo subito. Prendiamoci subito il paro orecchie, tanto conviene metterselo immediatamente, quindi cioè... Almeno ce l'abbiamo subito per, per le mandragole, nel caso in cui le incontriamo. E qui ce n'era una, se non ricordo male. Eh, guarda lì. Lo oh, zio, questo qui c'è la bacchetta puntata. Guarda quanti hanno la bacchetta puntata su quella mandragola. Poverina. Ok, vediamo di distruggere tutti i cosi di vetro che troviamo qui. Uno l'ho distrutto e siamo ad uno su cinque. Qui dietro c'è ancora qualcosa? Mi sa di no. Ok, andiamo quindi più avanti. Peccato che si muovano così lentamente Una cosa che odio nei videogiochi È quando i personaggi Si muovono forzatamente lenti Ma devono comunque coprire La stessa distanza di quando Si muovevano in maniera normale Cioè questo è proprio Un rompimento di balle Non c'è altro modo per dirlo mm -hmm. Qui c'è un'altra cosa da rompere 2 su 5 poi oh, vediamo un po' eh Ce n'erano altri di qua giusto? Guarda là ce n'è uno In fondo Qui ce n'è un altro Perfetto 3 su 5 Qui non sembrano essercene altri I folletti non gliene frega niente delle mandragole E ok sono qui gli altri due 4 su 5 e 5 su 5, quest'ultimo qui. Giusto? Yes! 5 su 5, abbiamo sbloccato. Chi la sprite? No, ragazzo tasso rosso. Ok. A questo punto andiamo avanti. Andiamo quindi a mettere la mandragola nel suo vasetto. All'altro è uno studente in pericolo, tra l'altro. Credo sia uno studente in pericolo. Quello che c'era in cima è da salvare, eh. Mettiamolo qui dentro Grazie, grazie, grazie Datemi le monetine Non applauditemi, basta Datemi le monetine, infami Io devo salvare quello là L'ho salvato? Credo di averlo salvato col pendolo Ah, ok, no Mi ha dato solamente le monetine Però non mi ha dato studente in pericolo salvato E sarebbe stato comico, effettivamente Andiamo avanti, allora E qui non possiamo fare ancora nulla Quindi proseguiamo Ok, qua ci mancava ancora una fiaccola da, da accendere, giusto? E un'altra da trovare di quelle lì di quelle candele che non abbiamo ancora trovato Adesso riusciamo a trovarla prima o poi, eh Qui tra l'altro mi sa che c'è una roba da rompere con, una, con la mandragola se riusciamo ad arrivarci Sempre se è una cosa effettivamente da rompere con la mandragola Di qua dove si va? Possiamo andare da questa parte ora? Oh, lì sì, sì c'è il vetro e c'è una mandragola lì Ok infatti ci riesce ad andare su di là Ci serve un armadietto Ed è qui in cima Quindi andiamo a prenderlo subito Possiamo quindi salire per la prima volta qui Nel primo anno non potevamo farlo C'era un prefetto che ci bloccava letteralmente Non potevamo passare Questi cosa sono? sta facendo ah ho così un personaggio va bene lì Jordan sbloccato poi qui mi salva in guardium leviosa Sì fatemi salire raga grazie fatemi prendere un po' di monetine grazie e quelle sedie non sono colpibili giusto no perfetto nemmeno i libri qui però quei vasi lì sì ecco qua anche la razza di sopra giusto Ok però non sono missioni da fare Non compare il numero quindi non sono missioni da fare Abbiamo un'altra torcia lì da prendere Quindi No non entrare nell'armadio Ma poi che coprirò? E eh, chi era quella lancia scusami Ok ora non coprire il giusto <ride> C'era una lancia in testa Ok Ora possiamo andare dall'altra parte Questa torcia qua è già accesa? Eh? No ok non l'avevo accesa questa e siamo a 7 su 8. Ne manca una che immagino sarà dall'altra parte a questo punto. Immagino sia di qui, no? Prendiamo la mandragola. Zitta Allora, fammi distruggere innanzitutto questo. Perfetto. Ok, 1 su 6. Quindi ci sono anche qui dei, degli oggetti da distruggere in vetro da cercare, eh. Ah, tu non ti distruggi? Ah, ok. Devo per forza tenere... Il personaggio Di qui c'è qualcosa da distruggere, vediamo Non sembra Ok, strano Vediamo se da questa parte c'è qualcosa da distruggere Allora, in vetro, perché se sono sei, Boh, sembra strano che siano Non ce ne siano qui in basso ancora, no? E qui non ci sono effettivamente Allora saranno in alto, credo Guarda, guarda come si incazzano tutti, anche Gaza. <ride> A Miss Spur invece non frega niente al gatto. Allora, qui c'è qualcosa? Nope. Beh, allora saniamo. Ecco, fatto. E qui si possono effettivamente distruggere altri fiori. Altri vetri, appunto. Anche questo, ah, c'era anche quello, ok. 4. E questo è Gildera Lock. Possiamo entrare con, con la mandragola in mano. Non credo, eh. 5 su 6 e 6 su 6. Abbiamo sbloccato un personaggio, perfetto. Chi è quello, Gildrayal Lock? Ok, andiamo a mettere la mandragola nel suo vaso a questo punto. Abbiamo anche fatto questa mini missione. Così facendo abbiamo sbloccato un personaggio. E qui possiamo anche fare così. Poi questa. Sbloccare quindi l'ultima torcia. Altro personaggio. Oh, un botto di personaggio in questo episodio, eh. Anna Abbott. Sbloccato. Poi. Facciamo crescere anche questo fiorellino. Andiamo a prenderci questo personaggio. Ah no, è Ernie Macmillan, ok. Non è il Droid Lock. E qui possiamo... Dobbiamo costruire Vai qui, ok Dobbiamo costruire questa H Beh, Volentieri, tu vai qui No Dove vai? Vai qui sotto, giusto? Sì Tu poi te ne andrai qui Vieni con me, vieni con me. Tu invece vai qui Poi tu vai qui E infine il pezzo azzurro guarda qua l'incannon come ci rompe le balle in continuazione inseguendoci e fotografandoci ah questo era tutto quello che ci ha dato no dai c'è qualcos'altro dobbiamo colpire quello davvero? tutto questo per un paio di monetine boh va bene perlomeno abbiamo preso quelle lì sopra qui non possiamo ancora colpire nulla ah sì, li possiamo colpire quello ok oppa oh. Quante monete Quante monete ci ha dato Per questa cosa semplicissima Ok Proseguiamo allora Andiamo a fare la lezione dei, dei folletti credo con e Lock Quindi magari possiamo anche imparare a Boicottare i folletti A distruggerli Quei pixili. Ok lui ne fa uscire solo uno Ha la situazione sotto controllo Eccolo lì, fortissimo Oddio ma l'ha ucciso proprio, ma l'ha disintegrato No, il parrucchino Ok, dobbiamo ridare il parrucchino ad lock, quindi Va bene Allora Iniziamo a prendere un po' di monetine E nel frattempo distruggerà anche tutto, eh. Abbiamo gli arazzi, ok, però non sembrano essere importanti per le missioni. Quindi non ha nemmeno senso star qui a perdere troppo tempo, no, dire la verità. Perché nessuno nessun, nessuna ha un conteggio qui. Quella però possiamo colpirla con Wingardium Leviosa, sì. Vediamo se questo è un conteggio, no. Ok. Almeno questi però li prendo, questi qui blu. Perfetto, abbiamo distrutto anche quest'altro libro. Vai, continuiamo a distruggere libri. Hop, perfetto. Ok, dobbiamo quindi colpire tutti i folletti, giusto? Io nel frattempo mi sto facendo un po' di... Un po' di, di giretti in giro Per prendere un po' di monetine eh. Perché non hai preso l'altra Ron? Cos'è ti dava fastidio? Eh, appunto 10.000 di via Qui abbiamo altre monete E uno studente in difficoltà Ok E uno studente chiuso nel baule Abbiamo anche scarabocchiato al lock. Perfetto Continuiamo a scarabocchiarlo Perfetto Mille, mille punti per questo Me li prendo molto volentieri Ok, ora iniziamo effettivamente a distruggere i vari I vari folletti, eh Perché mi sa che qua abbiamo fatto più o meno tutto Giusto? Qui non c'è nulla Qui possiamo prendere questi, ma li avremmo presi comunque quando saremmo usciti Il lampadario forse possiamo colpire eh. Vediamo Nope Mentre altre lampadine da accendere Non sembrano esserci Abbiamo gli arazzi, volendo da prendere, ma non contano, quindi... Possiamo colpirli, ma... È eh, come non averlo fatto. Guarda qua, tac, tac. Almeno li abbiamo presi tutti. E eh, scusatemi, questa è la, mia, è la mia anima completista, eh. Se ci sono delle cose le faccio. Ok, a questo punto andiamo con i pixie. Allora. Sì, vabbè, ma abbiamo colpito il, il coso. Va Vai, uno, due... E bisogna colpirli di nuovo, giusto? Per ammazzarli del tutto. Sì. Perfetto. Era veloce questa missione alla fine. No dai, ma li ha liberati tutti, ma è un mongo. Vabbè. Guardalo come scappa. Ed ora tocca a noi. Vai, saliamo di nuovo in cattedra, letteralmente. E colpiamo tutti i pixie. Colpisci quello, grazie. Dai, però, meglio. Grazie. Che ne manca solo uno. Preso. Perfetto. Immobilus sbloccato. E quindi ora possiamo anche liberarci di tutti quei fastidiosissimi folletti che troviamo in giro per Hogwarts. Ok, proseguiamo. Prendiamoci questa monetina E credo si possa uscire da qui No, non si esce da qui esce da un'altra parte allora Oh, una moneta blu ho visto che non l'avevo visto prima Dammela, grazie Vediamo un po' da dove si esce Da qui in fondo all'aula Ecco infatti, da qua Ok, allora Dove si va ora? Io abbiamo già fatto tutto quello che potevamo fare Quindi possiamo tranquillamente Seguire il fantasma che ci porta da quest'altra parte Ok andiamoci Oh oh già i ragni? Ma cosa stanno facendo tra l'altro? Stanno traslocando, <ride> Non ho capito se sbortano via i mobili Ah trovano Missy Spur Tra l'altro <ride> la scritta l'hanno sostituita con la porta della camera dei segreti E Salazar Serpeverde letteralmente Ed ecco che arrivano i serpeverdi e li cioccano sul posto. Mm. E danno subito la colpa a Ermione. Cioè, Silente che viene seguito da Fanny. Non c'era in questa scena Fanny. Probabilmente l'hanno messa perché poi non ci sarà la scena con Silente e Derry nel suo ufficio. In cui vedeva Fanny. Ok, a questo punto, vediamo un po' cosa si può fare qui Cosa ah, quel Qualcosa di luminoso Oh, vabbè Possiamo fare questo anche A caso, ma possiamo farlo, va bene Non si sa bene per quale motivo, ma noi lo faremo e Ecco qua E anche te Perfetto. Proseguiamo. Allora, qui avevamo già fatto tutto, però ora abbiamo Immobilus. Quindi possiamo liberarci di questi due folletti. Giusto? Ole. Disintegrati. Ed ora questa zucca. Cosa fa esattamente? Non fa nulla? Boh. Non si capisce perché l'abbiamo liberata. Vabbè, è una zucca. Possiamo però prendere anche lui. Vieni qui. Perfetto. Vai, vai, vai. Guarda, guarda, abbiamo acceso la miccia. Parte. Razzo. Ok, fuochi d'artificio lì. E ha creato okay, qualcosa che dovremmo riuscire a prendere magari con la scopa un personaggio che sanno volare cosa sta facendo Locke esattamente ah Locke scappa dalle ragazzine ok va bene e qui abbiamo altri pixie vieni qua, vieni qua. tac e tac perfetto Wingardium Leviosa sì. ti devo mettere qui per caso ok Ah è raccolto, abbiamo fatto l'orto di agrid. Va bene A caso, però l'abbiamo fatto E poi gli abbiamo pure distrutto la pianta Eh vabbè è andata così Hagrid, mi spiace <ride> Mi spiace per te Questo non ho ancora capito a cosa serva, esattamente Ma zero proprio, eh Se ti fa piovere in qui ma non ho capito letteralmente a cosa serva a questo punto andiamo avanti però. Qui abbiamo fatto quello che potevamo fare con i pixie. Là c'è un altro pixie da prendere. A questo punto prendiamolo subito. Ecco qua. Così abbiamo anche liberato l'ingrediente per immaginare una pozione in futuro. E si va al quidditch. Si va al quidditch. Allora, gli servirebbe Thor. Qui c'era una mandragola però giusto? Sì, c'è la mandragola. Ok, possiamo metterla quindi via. Andiamo a prenderci le cuffiette qui. Nell'armadio Ecco fatto E andiamo a mettere via quella mandragola Già che ci siamo Vieni qui Questo bolide non lo possiamo fermare vero? E qui non c'è niente di vetro da distruggere Mi sembra Mi sembra di ricordare Facciamoci un giretto veloce così No non c'è niente di vetro Ok Ok Magari qualcosa che verrà dissotterrato da, da Thor o da qualsiasi personaggio che scavi, eh? Le tireranno fuori qualcosa di vetro e ci servirà la mandragola per distruggerla. No, intanto però la mettiamo nel vaso, così non rompe più le balle. Ecco fatto, e andiamo. a fare il Quidditch. Vai. Partita di Quidditch. Ok, musichetta di. Harry Potter, Bastion che ci caga le palle perché non abbiamo rispettato l'orario. Si cambia in maniera completamente realistica e via. E si parte. Ed ecco che arriva il bolide che vuole ammazzare Harry. Però nel frattempo uccide pure Bastion, via. Ammazza tutti. <ride> Carino come abbiano provato a ricreare le scene. Calcolate comunque questo gioco è un gioco del 2009, se non sbaglio, eh. Che cioè, non è recente. Non è meno vecchissimo, in realtà, per perché... carità. Si poteva fare comunque meglio, eh. Di così. Molto meglio. Ecco Dobby. Quindi la missione ora è cioccare Dobby? Probabilmente sì. Abbiamo le bandiere che contano. Contano le bandiere, perfetto. E questa è effettivamente una missione, come vedete dal. Dal coso lì del mago autentico, eh. È importante qui prendere tutte le monetine per diventare maghi autentici. Scendiamo. Dai eh, scendi dirmione su. Brava. Qui abbiamo il coso da mettere. Ok, molto simile all'altro. All'altro livello, eh. Molto molto simile a quell'altro livello dei.. Come si chiama? Del 15 Che abbiamo fatto nel primo, nel primo gioco appunto Perfetto Qui ci prendiamo un bel po' di monetine Una bandierina Ah pure le bandierine contano qui Perfetto E ci serve le vingardium leviosa qui immagino Sì Per costruire qualcosa Al trampolino Perfetto Per salire Mentre qui possiamo salutare loro e ci dicono qualcosa. Oh sì, ci hanno dato un botto di monete. E niente male, eh. Saliamo. Colpiamo le scope che fanno qualcosa. Ok. Finché ci danno monete, a me va bene. Ed ecco Dobby. Preso. Preso di nuovo. Dobby, ci sei? Ok, poi se ne va. A questo punto qui con Hagrid possiamo tirare la leva. Intento non cadere, agride. Eh. Come, scusa? Perché ci sono questi tizi qui? Boh. Ah, possiamo pure distruggere le bandierine qui. Perfetto, per prendere un po' di monetine extra. Ed ecco Dobby di nuovo, colpito. Che non sembra essere un livello troppo lungo, dato che abbiamo già ucciso due cuori di Dobby. A meno che adesso per andarlo a prendere ci serva chissà quanto. Allora qui ci serve poi l'humos Via Ah abbiamo liberato il boccino Il boccino d'oro Perfetto Altre monetine nascoste qui dentro Ecco qua E qui dietro abbiamo un'altra bandierina Perfetto Poi qui costruiamo la scaletta Così ci leviamo subito dalle balle questi pezzi fastidiosi che vanno su e giù Altro striscione da mettere, sì Ok, qui dovremmo aver fatto tutto Questo è un armadio che mi sa che non possiamo, con cui non possiamo interagire per ora Andiamo avanti No, andiamo un po' meglio E qui possiamo anche tornare indietro e fare questo Altro quadro? Ok, questi abbiamo visto che se ci interagiamo ci danno un botto di soldi Oh, Ok, è partita con la musica. Perfetto. Mi spiace, ragazzi, ve la dovete sorbire. Altre monete. Tantissime monete, tra l'altro. Ma siamo ancora lontanissimi dal mago autentico. Mm. Vediamo un po' cosa ci serve al futuro di questa missione. Eh? 4 su 4 nel frattempo. Quindi, corvo nero preso. Possiamo salire qui in cima. Altre bandierine. 3 su 4. E 4 su 4 Perfetto E abbiamo un altro stemma Godo. Questo esattamente dove lo dobbiamo andare Qui si sì. Perfetto E si prosegue Allora Può salire qui Dobby preso E siamo a due cuori che gli rimangono Qui ci serve Hagrid Ok, Dobby è andato in quell'armadio. Va bene. La grid. Tira la leva. È uscito un draghetto. Una monetina blu, tra l'altro, li devo andare a prendere subito. Altrimenti buonanotte al mago autentico. Dai, dai, dai, prendila. Brava. Ok, qui possiamo costruire la nostra scaletta. Verso il successo. Così, Ok. Però qui se non sbaglio si potevano anche colpire quei pochi d'artificio, no? Sì, assolutamente sì. Per un botto di monetine tra l'altro. Davvero tante. No, ho colpito la mia scaletta. Vai, rimettiti bene. E anche tu. Ta! meglio. Non è che non si mette perché c'è Hagrid magari. Dovrebbe averla messa ora. Ok Un po' di monetine anche per quello Qui ci sono monetine eh. Nope. Saliamo allora qui Ecco Dobby Preso Bravo vattene. Ed è andato lì dentro Probabilmente colpendo ora qualcosa lì Dovremmo finire la missione eh. Però tiriamo giù anche questo Oh oh vingardium leviosa Vediamo un altro arazzo e... Possiamo colpirlo? No. Semplicemente un arazzo che ho buttato lì. Però qui abbiamo un altro di questi quadri. Che ci danno un botto di monete. Questi sono importanti, eh. Allora, prima di tutto... Sbarazziamoci di questi due pixie. Ecco qua. Via. Perfetto. Poi salutiamo il quadro. Ah, no. Qua serve un... Uh con qualcuno di serpe verde, tra l'altro Ron che è rimasto indietro, vabbè, come al solito Ron è sempre perspicace. Allora, qui servirebbe bombarda oltre all'humos, quindi non ce l'abbiamo. Qui però abbiamo un altro quadro. Questi sì, però sono ancora serpeverde, quindi non ci cagano, vero? Appunto. A questo punto facciamo un po' così. Prendiamoci i vari razzi. Però qui davvero non, non usciamo più con il mago autentico. Eh? siamo lontanissimi. Non possiamo fare altrimenti, d'altronde. Abbiamo fatto tutto il nostro. tutto il possibile. Prendiamoci Dobby a questo punto. No, no, ah, Il E fare Wingard Meleviosa lì. Cosa è uscito? Ecco fatto. Colpito Dobby. E dovremmo aver finito anche questo livello. Bene così. Termione che lo distrugge. E il deroi che fa quella roba lì. Ti fa letteralmente scomparire le ossa. E poi tocca a madama chips. Sistemare tutto. Ecco, fa liberare l'intruglio. Ah, è finito l'intruglio? Super Hats! Bisogna... Bisogna costruirlo, noi bisogna fabbricarlo, noi guarda lì serve un ragno tra l'altro Ma questa cosa la faremo nel prossimo episodio Perché questo primo episodio sul secondo anno di Lego Harry Potter finisce qui Io vi ringrazio per aver seguito questo video Vi ricordo di mettere un bel mi piace Se l'avete gradito commentate facendomi sapere cosa ne pensate voi di questo secondo anno di Lego Harry Potter E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti Da Glacial Sphere è tutto Al prossimo video